Buonasera a tutti e questa diapositiva l'ho inserita al volo, eh, inserita al volo eh, nel pomeriggio eh, perché si è parlato molto eh, di questa, eh, della situazione del microambiente ipossico come eh, elemento scatenante e comunque eh, fondamentale per quanto riguarda eh, la eh, patologia soprattutto quella cronica di eh, basso livello, la cosiddetta inflammaging eh, ed è una, eh, un elemento importante per quello che è secondo me la, eh, il primo movens dell'osteoporosi, la cosiddetta oxi inflammaging cioè dire l'infiammazione cronica in ipossia eh, e in presenza di stress ossidativo. Non sono diciamo, idee mie chiaramente, io le ho soltanto lette e trasportate nella mia attività professionale, ma ho voluto mettere questa perché, ehm, per ringraziare proprio Giorgio che fu, questa diapositiva fu messa ad un convegno subito dopo, pochi giorni dopo, che era stato dato il, eh, che era stato dato il premio Nobel a questi tre ricercatori. Eh, il ruolo della nutraceutica nell'osteoporosi, benissimo ne possiamo parlare per i prossimi credo due giorni perché la nutraceutica è un elemento veramente importante per quanto riguarda la terapia dell'osteoporosi eh, perché il metabolismo osseo il metabolismo osseo è una specie di, eh, di gara, di, di, di, di ring nel quale eh, si fanno a cazzotti, ma non è vero che si fanno a cazzotti, i nutraceutici, quale ruolo per la nutraceutica e quale ruolo per i farmaci di sintesi, ma possono essere molto ben accoppiati tante volte, ma anche eh, diciamo andare anche da soli, perché cos'è l'osteoporosi? L'osteoporosi è un problema di equilibrio, e di equilibrio di che cosa? L'equilibrio del metabolismo osseo è notorio ormai e comunque lo ripeto eh, che ogni dieci anni eh, noi abbiamo un rinnovamento totale del nostro parco osseo non parco macchine ma parco osseo cioè dire le ossa che io avevo dieci anni fa sono totalmente diverse sia come cellule eh, come, che come struttura eh, collagenica rispetto a quelle che io ho oggi perché in microtraumi che mi portano a dei piccoli danni oppure eh, allentamento di certe cose. Io devo rinnovare questo osso perché cioè, ci sono dei microcracks, cioè dire, piccolissime rotture che devono essere riparate e quindi vengono riparate, sostituite e ri, eh, riformate con un nuovo osso. In questa continua mh, battaglia, chiamiamola in questa maniera, eh, con la ricostruzione che ad opera degli osteoblasti e... La, eh, il riassorbimento che adopera degli osteoclasti, eh, quando c'è questo squilibrio viene fuori l'osteoporosi. L'osteoporosi che, vi faccio vedere eh, rapidamente come avviene questo, questo cambiamento, eh, attraverso delle piccole fabbrichette, basic multicellular units, eh, che... Sono eh, costituite da, da strutture abbastanza piccole, molto piccole, nella quale prima arrivano eh, gli osteoclasti eh, di derivazione macrofagica. Eh, si attaccano all'osso eh, in base a delle segnalazioni che, ben, che avvengono eh, si attaccano all'osso e erodono attraverso delle proteasi, proteinasi che sono la catepsina K e che erode la matrice collagenica dopodiché vanno un pochettino in crescenza emettono della segnalazione la segnalazione attiva gli osteoblasti e gli osteoblasti vanno a ricostruire, ricostruire l'osso il tutto dura una quarantina di giorni fino a che poi questi stessi osteoblasti si trasformano in cellule di ricopertura delle baring cells e, e mh, finisce tutta l'azione in circa sei, eh, sei mesi l'osteoporosi come si cura l'osteoporosi? L'osteoporosi abbiamo eh, tante cose, quindi abbiamo eh, i antiriassubitivi eh, abbiamo eh, anti, eh, de, degli anabolici, tutti quanti l'omososomal, albaloparatide, bifosfonati, denosomab, campi elettromagnetici pulsati ma Nell'attività nutraceutica noi possiamo avere sia un'azione antiriassorbitiva sia un'azione anabolica e questo qui in, su diversi, eh, diverse sostanze che possono essere utilizzate nel campo dell'attività nutraceutica. Ma perché questo? Perché molti nutraceutici in realtà agiscono come? Agiscono andando a colpire quello che è lo stress ossidativo. Lo stesso ossidativo, tutti quanti lo sappiamo, ormai ne hanno parlato tante persone, anche molto, molto, molto, molto più brave di me, non è nient'altro che un accumulo di un qualche cosa che serve perché le specie reattive dell'ossigeno, i radicali liberi, che sono una parte di queste specie reattive dell'ossigeno, eh, hanno una loro funzione, hanno una funzione antibatterica, hanno una funzione antitumorale, cioè dire, aggrediscono cellule che non ce devono essere. Ma quando superano un certo valore, quando superano un certo livello per una riduzione della capacità antiossidante del nostro organismo, vedi tachipenina, eh, o perché eh, ehm, c'è un eccesso di produzione di, eh, di specie reattive dell'ossigeno e allora squilibrio, imbalance e allora abbiamo che cosa? Abbiamo alcune cose, abbiamo il danneggiamento dei mitocondri, abbiamo la perossidazione dei lipidi di membrana, ma voi lo sapete la membrana non è nient'altro che volgarmente si potrebbe dire il contenitore dei recettori, ma se io questa membrana la altero, quel recettore che prima mi andava bene a prendere, il punto di attacco del, della molecola che doveva funzionare cambia posizione. Oh, e io così non la prendo più, è così, non sentite mica più la mia voce. Ma perché? Perché io ho cambiato posizione. E quindi se io danneggio la membrana sono fregato. Quindi le, le specie attive dell'ossigeno hanno molte attività negative quando sono in eccesso. Eh, addirittura se arriva all'accumulo di proteine alterate perché per ossisomi non riconoscono più queste proteine che devono degra degradare, e quindi abbiamo alcune malattie croniche legate a questo fatto. Eh, gli ultraceutici hanno un'attività antiossidante e in soldoni che cosa vanno a fare? Vanno a bloccare l'apoptosi, cioè dire la morte cellulare di alcune cellule estremamente importanti per l'osso che sono gli osteoblasti maturi e vanno a stimolare invece la apoptosi, la morte degli osteoclasti, degli osteoclasti maturi attraverso i meccanismi enzimatici che mh, è un po' lungo visto che i tempi ristretti che mi sono stati eh, dedicati eh, può, vale la pena eh, spiegare. Eh, quindi il rimodellamento osseo è legato ad alcuni fattori. Abbiamo fattori ereditabili genetici Abbiamo fattori esogeni, dieta, alcol, fumo, droghe, stile di vita sedentarietà, eccetera. Si perde l'1,5% eh, di massa ossea ogni mese che si sta in orbita, che stanno in orbita, io non ci sono mai andato. Però c'è questa, eh, questa perdita perché la mancanza di gravità porta a questo fatto qui. Quindi eh, la sedentarietà, l'allettamento, sono stati fatti tanti studi negli allettati, ma anche fattori endogeni, quindi infiammazione e soprattutto eh, ne hanno parlato anche dei colleghi precedentemente molto in maniera molto interessante la inflamaging, cioè l'infiammazione cronica di basso livello ormoni, specie attive dell'ossigeno, carenza di ossigeno il microambiente ipossico il microambiente ipossico è un microambiente che favorisce l'osteoporosi mm, molte volte eh, vengo attaccato, veniamo attaccati perché ehm, sia per quanto riguarda l'acidità, sia per quanto riguarda l'ipossia, dice eh no, ma scusami, tu fai l'esame del sangue, sangue c'hai la, la, la, la PO2 eh, che, che è normale, eh, lo so, ma è normale, ma noi bisogna andare a guardare quello del microambiente, noi bisogna andare a guardare quello del, dell'ambiente dell intorno alla cellula non quello che è nel sangue e lo so che il pH del sangue deve essere 7,38 perché se non è 7,38 vai, vai, vai, vai, vai al cimitero o giù di lì ma io vado a guardare l'ambiente vado a guardare il pH dell'ambiente intorno alla cellula che è difficilissimo da valutare, difficilissimo è soltanto a livello diciamo, di ricerca mentre a livello banale di noi poveri medici eh, prestati all'osteoporosi nel campo mio o in altri campi non si può, non si può avere. E su tutto questo poi che cosa ci va a fare? Ci va a mettere un carico da 90, come si usa a briscola, l'epigenetica. L'epigenetica, che cos'è? Ve l'hanno spiegato abbondantemente e in maniera sicuramente molto migliore della mia i colleghi precedenti. Uh, ultimamente, e qui ci sono i lavori, come vedete sono praticamente dell'altro ieri, 2019-2020, eh, hanno collegato l'epigenetica alla regolazione, alla regolazione della formazione ossea eh, che può, e l'epigenetica può influenzare notevolmente la differenziazione di osteoblasti ed osteoclasti. Eh, purtroppo l'osteoporosi eh, è figlia di tantissime mamme e incredibilmente in numero incredibile di padri perché eh, le cause che possono portare a questo disequilibrio sono tantissime, si parla per esempio di osteoimmunologia, cioè di relazione delle interlochine eh, infiammatorie, l'interlochina 6 per esempio, che ormai tutti quanti hanno imparato a conoscere dal, dal covid, l'interlochina 6 ha un'azione negativa, importante sulla formazione ossea, ma è un'azione anche eh, legata eh, ormonale, quella lì la conoscono un pochettino meglio tutti, ma ci sono moltissime cause che la possono portare. Molto spesso il farmaco di sintesi che cosa va a fare? Va a colpire l'ultima fase, quindi molto spesso funziona come la mano di vernice data sul muro dove c'è la muffa, è coperta ma la muffa rimane, d'accordo? Eh, qui ci sono alcuni, me, ehm, eh, alcune cioè, eh, molecole di segnalazione eh, che possono poi portare alla maturazione degli osteoblasti, il RANX2, eh, l'Osterix, eh, il Transcriptor Factor o SP7, sono tutte, ehm, diciamo sostanze, sono tutte molecole che servono da molecole di segnalazione nella maturazione, così come il eh, Microphage eh, Colon Stimulated Factor, eh, il C-Fossi, il Rankle, eh, il Nuclear Factor KB, eh, il TRAF6 eccetera eccetera eh, hanno la, sono delle molecole, delle molecole di segnalazione che portano alla maturazione degli osteoclasti e su queste poi, su queste molecole di segnalazione che il meccanismo, chiamiamolo così, epigenetico funziona però voglio andare avanti velocemente perché ehm, voglio parlarvi di due molecole, non si può parlare di tutte, voglio parlare di due in modo particolare. Uno che è il eh, sulforafano eh, e due che è il silicio. Quindi vediamo di ehm, saltare queste diapositive. Quindi eh, i nutraceutici come possono agire? Nel, nel, nel campo dell'osteoporosi o possono agire come ehm, possono essere o sostanze biattive di origine vegetale come dicevo il sulforafano eh, che ricordiamoci il sulforafano non è nient'altro che una molecola di protezione dei broccoli quando vengono danneggiati cioè dire è una molecola che serve per proteggere e riparare il broccolo e di fatti sì, dopo vediamo come, si, come, si, ehm, come esce fuori. Oppure sono microelementi o elementi tipo il silicio che vanno ambedue ad agire sull'osteoporosi con, eh, con meccanismi diversi. Eh, ci sono anche oltre che meccanismi di quel tipo anche altri meccanismi eh, tipo l'attivazione la, la, enzimatica, però del silicio se ne parlerà perché il silicio è una molecola un pochettino strana, è un semiconduttore per cui anche questo verrà messo dentro eh, può essere un'attivazione enzimatica per esempio ricordiamoci che il selenio eh, è, è fondamentale per eh, trasformare il, eh, una deioda, la deiodasi dal, eh, dal eh, tetraiodio-tironina tetra in tironina quindi sono eh, molecole che hanno una grossa importanza, il silicio per l'osteoprosi è molto importante. Torniamo ai broccoli. Torniamo ai broccoli. La glufora, glucorafanina eh, scusatemi è presente in altre concentrazioni nelle verdure crucifere come appunto i broccoli e i cavoli e ehm, è una parte integrante del loro meccanismo di difesa. Cioè viene prodotta quando eh, queste piante vengono danneggiate ed è importante per la loro riparazione. Eh, però... La, eh, sono molecole che hanno bisogno di essere trasformate la glucorafanina non ha l'azione diretta quando c'è il danno che il tipo con la motosega mi rappresenta entra in azione la mirosinasi che è un, un enzima e che trasforma la glucorafanina in sulforafano eh, c'è un piccolo problema glucorafanina e eh, sulforafano non sono Sensibili al calore mentre la mirosinasi viene danneggiata dal calore. Eh, quindi, molto spesso ora, nella mia pratica clinica, io tra una cosa e un'altra, avrò visto un paio di migliaia di pazienti eh, affetti da osteoporosi, un pochettino anche particolari. Perché io non lo so per quale strano motivo mi arrivano eh, mica casi semplici: no, mi arrivano i pazienti anche giovani, quarantenni, quarantacinquenni, trentacinquenni. anni. anni, 35 anni. Mm, io l'ho usata molto e la uso molto. Perché non posso mica dire a uno, eh, guarda, te tutti i giorni ti devi mangiare due chili di broccoli, agli pare una panza così, per non parlare del resto che tralascia e lascia la vostra immaginazione. Quindi non, eh, non, non si può dire, mangia 2 kg di broccoli. Però questo sulforafano è veramente importante, è un composto organosulfureo, eh, come ho detto, bio è sintetizzato nelle piante alimentari dal suo precursore e eh, si attiva dopo il danneggiamento della pianta. Io adesso ho disegnato tutti questi disegni, li faccio io perché mi servono molto, oggi si è parlato molto del rilassamento, no? Ci si rilassa, ecco, io quando mi metto a disegnare eh, per queste diapositive è il momento in cui mi rilasso maggiormente, ho disegnato la molecola, come vedete è una molecola semplicissima, non è molto complicata come molecola, è una molecola molto molto semplice e questo mi dà ragione di alcune cose, mi dà ragione dell'alta biodisponibilità, mi dà ragione dell'assorbimento rapido, con un raggiungimento del picco plasmatico veloce, mi dà ragione di, un, di una emivita media, e allora mi dite, ma non funziona, dopo due ore e mezzo già non c'è più. No, no, perché la semplicità di questa molecola mi permette di farla entrare rapidamente all'interno delle cellule. Quindi ha un veloce ingresso intracellulare dove si accumula dopo coniugazione e ha un cedimento, urcavo, è un, scusate, mi ma, hanno ma detto che ho tre minuti. Benissimo, andiamo avanti. Eh, il sulforafano agisce sul, ehm, su, mh, sui, fa, sul, sui recettori, eh, scusate, sulle specie reattive dell'ossigeno, ha un'azione inibente, ma soprattutto è un donatore eh, di. Eh, biossi, eh, sì, eh, di H2S, cioè dire è una molecola che è pericolosa e dannosa ma eh, all'interno dell'organismo come per esempio il, ehm, può, dare, può dare, è un segnalatore che può dare eh, delle informazioni importanti che andiamo adesso a vedere, saltiamo, saltiamo, saltiamo, andiamo su questa Andiamo su questa, eh, non ne parlerò allora evidentemente. Eh, perché al momento attuale si stanno facendo delle ricerche farmacologiche per vedere di avere dei donatori di. Eh, H2S, perché? Perché ha una importante azione su tanti punti che qui sono, sono sintetizzati, io ho sintetizzato in questa diapositiva, ma soprattutto mi va ad agire inibendo il rank, mi va ad inibendo la fosfatasi acida, mi va ad inibire la catepsina, mi va a promuovere eh, la fosfatasi alcalina, l'osteopontina, bon, le, le bon morphogenetic bon proteins e così via. Tant È vero che ad oggi eh, sono eh, in incremento notevole i lavori eh, sul sulforafano per l'osteoporosi, mentre molte ricerche in precedenza erano indirizzate alla sua attività antineoplastica e antiossidante via NRF2, di cui ve ne hanno parlato un botto prima. Il silicio, velocissimo, il silicio, studi epidemiologici ci hanno detto che il silicio fa bene. Un ce l'ho? Sì, eh, che il fricio fa bene, ha un'attività sia biochimica, cioè quindi agisce eh, come cofattore in alcuni enzimi, sia biochimica, quindi I love silicio, va, andrebbe eh, associato quasi sempre perché il problema del collagene è importante nell'osteoporosi. Ha anche un'attività, eh, eh, andiamo su questa diapositiva che forse mi dice ancora meglio il tutto, eh, ha eh, un'attività importante sulla sintesi del collagene che avviene o attraverso eh, la stimolazione della formazione de, delle proteine di collagene o attraverso la stimolazione della formazione di plurini, di idrossilasi che è quella che mi permette al collagene di intorcinarsi sia una prima, sia una seconda sia una terza volta e quindi fare quelle catene eh, ehm, eh, attorcigliate su se stesse particolarmente robuste e resistenti infine ha anche un'azione di tipo ehm, ehm, elettrico, chiamiamolo così, perché è un, un, un semiconduttore e come semiconduttore è stato visto che c'è un incremento dell'attività elettrica nell'osso in formazione ed è probabilmente uno dei meccanismi con cui viene attirato il calcio. Eh, queste si saltano, si saltano. Eh, recentissimamente, recentissimamente alcuni giornali, il messaggero come vedete, allora è uscito fuori dicendo che eh, nel, la birra fa bene per l'osteoporosi perfetto, benissimo, è uscito fuori anche con dei titoloni è stato ripreso anche a livello dei media in maniera non indifferente io che sono un ricercatore pratico eh, mi sono dedicato a, a valutare in effetti se è possibile o meno questo, questo fatto qui e alla fine che cosa ho scoperto? Oh porca miseria Guarda caso, l'amico Giorgio mi aveva in, incaricato di una relazione del genere 3-4 anni fa, e questa è una diapositiva di 3-4 anni fa, ma se voi andate a guardare, il lavoro è del 2005, quindi sotto il sole non c'è niente, hanno inventato l'acqua calda. Però anche in questo caso, come faccio io a uno a dire, bevi eh, 6 litri di birra, cioè di ritirare la patente dopo 30 secondi, cioè questo viene da vedere, dottore ma lei è fuori di testa, e allora... Che cosa si può fare? Si può dare il silicio eh, per integrazione, si può dare il silicio come nutraceutico. Quindi questo meccanismo è un meccanismo che ci permette da una parte il sulforafano che io molto spesso associo e il silicio ci permette di avere un miglioramento di quella che è la parte qualitativa dell'osso, quella che dà l'elasticità all'osso perché la durezza la dà il calcio ma il collagene gli dà l'elasticità. Io vi ringrazio per l'attenzione e restituisco il microfono.